ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e insieme a me come vedete ci sono dei Quattro personaggi molto importanti per noi della comunità di Sim Drivers questa sera. Un'intervista particolare a tre persone che sono protagonisti per il campionato Formula 1 1991, categoria Gentleman. Ragazzi, che è un campionato veramente che mi sta a cuore. Eh. Mi sono veramente affianzionato a tutti questi ragazzi eh, giovanotti. Eh, li vedete che sono giovanotti eh, che stanno veramente facendo. Eh, cose pazzesca in pista, adesso avremo eh, il, il piacere di poter discutere un po' insieme a loro e dicevo alla mia destra il caro Pino Sciotti eh, che è ormai il pilastro dello staff organizzatore eh, del, dei campionati in generale quindi intanto un buonasera Pino, grazie di essere con noi questa sera Ciao Fabrizio, grazie a tutti quanti E poi abbiamo Giancarlo De Caro che è lì, ciao Giancarlo a tutti ciao buonasera ciao e ciao a marco Podda nella sua postazione ciao marco buonasera a tutti ragazzi ce l'abbiamo fatta marco ah, stasera, funziona. stasera funziona e poi il grande massimo cirelli ciao massimo ciao grazie a tutti ciao buonasera allora, eh, io inizierei subito ragazzi perché ho preparato ovviamente delle domande. Lo sapete, chi mi segue su YouTube eh, sa benissimo che mi preparo qualche appuntino. Ne ho discusso con i ragazzi prima del, <ride> dell'intervista. Allora, la prima cosa che ci viene in mente quando eh, siamo davanti allo, allo schermo e vi contempliamo cioè, su questi magnifici bolidi della Formula 1 1991 è che cosa gli passa per la testa e soprattutto in questo particolare momento del campionato perché prima di eh, lasciarvi la parola io ho la eh, classifica che è stata ovviamente compilata dal nostro Pino Sciotti, giusto per ehm, rimettere un attimino eh, nel contesto tutti quelli che ci seguono, magari che seguono anche il campionato e chi non eh, sta scoprendo questo video quest'oggi. Oggi abbiamo il nostro caro Giancarlo De Caro che si sta muovendo lì, che è in testa alla classifica uno, con 89 punti, seguito da vicinissimo dal signor Massimo Girelli, che è lì, d'accordo, a 85, a 85 <ride> punti. C'è una classifica che è strettissima, che poi è calcolata sulla base Strongman, che per far capire a, a tutti, in base alla lista degli iscritti iniziale del campionato, quindi 16 per questo campionato, gentlemen, e quindi di conseguenza è 4 punti da recuperare su un, un, um, una classifica corta Strongman, vuol dire che il primo prende 16 punti, il secondo 15, 14, 13, eccetera, eccetera. Quindi Manca l'ultima gara del campionato a Monza e il signor De Caro, perché adesso poi avremo modo anche di parlare un po' story, di, di quella che è la storia di quello che è successo, magari Pino eh, che ce l'ha bene in mente potrà spiegarci quello che è successo in, in termini di, di evoluzione, di risultati eccetera, il signor De Caro ha quattro punti di vantaggio che sembrano pochi però in realtà sì. sono tantissimi, quindi meglio essere lì davanti con quattro punti che dietro a rincorrere. E, eh, perché il signor Marco Podda? Perché Marco Podda è in sesta posizione, che poi discuteremo del suo campionato, ma perché questa sera, insieme a Pino e a tutti quanti, volevamo fargli i complimenti perché è assodato matematicamente che ha vinto il ehm, premio come Pollman, cioè quello che ha fatto più Pollman, quello che ha accumulato più punti Pollman, si è contraddistinto in questa diciamo disciplina del eh, giro veloce e quindi virtualmente vogliamo consegnarti il premio che consiste in un Giancarlo puoi prenderlo il tuo il tuo circuito uh -huh. giusto per far capire un po' a tutti di che cosa si, si tratta è un eh, circuito Retroilluminato, d'accordo, ci sta facendo vedere Giancarlo in questo caso è in, in, in eh, North. Child. E invece Marco <ride> ha chiesto il circuito di Monaco, perché e ce lo spiegherà perché proprio Marco ha scelto quel circuito. Eccolo qua, bellissimo. Retroilluminato verde, solo che quello di Marco è bianco ed è il circuito di Monaco. Perché Marco Monaco? Ma perché intanto Monte Carlo. È, diciamo il circuito più prestigioso, secondo me, no? eh, e poi perché là eh, mi è uscito il giro veloce, eh, una bella pole position, ho vinto la gara, sono stato sempre in testa. È la gara che mi ha gasato di più. Quindi voglio proprio ricordarmi, questa eh, con questo trofeo, quella, la gara là, capito bravissimo sì. di complimenti bravo di ti sei portato il trofeo a casa e grazie, eh, grazie. ovviamente cercherò nel post-produzione di mettere qualche immagine giusto per far vedere cosa a cosa assomiglia perché insomma qua durante la registrazione è un po' eh, complicato e Marco anche perché eh, in realtà, mh, ne discutevamo, eh, la classifica, quindi la sesta posizione ha circa eh, 26 punti da Giancarlo, in realtà è un po' tanto bugiarda, Giancarlo lo sa, c'aveva il sorriso nell'angolo, <ride> abbiamo fatto delle copertine magazine, <ride> delle copertine magazine <ride> ne abbiamo parlato con Pino, non immaginate, vediamo ah. se riusciamo a, metter a metterle da qualche parte. Parte perché Marco ha avuto una sfortuna iniziale <ride> Iniziata micidiale. iniziata dove Marco è iniziata a Istanbul, Cadare dove ho bruciato Istanbul. il motore, diciamo. Via. E, e poi eh, niente, due volte sbattuto fuori dal server. Due volte miracolosamente tenuto nel server. Se vi ricordate, ho tagliato il traguardo. E poi dopo due curve mi ha sbattuto fuori. Ma le ultime due, Ungheria. E Spa proprio anche lì. Ero riuscito a fare due belle poll in testa. Pit stop fatto perfetto. A quattro giri dalla fine, o tre forse, non mi ricordo. Mi ha sbattuto fuori a, a Spa. Mentre in Ungheria ero al penultimo giro e lì stavo già. Mm. Lì, Pesta, lì, stavo già gustando la vittoria. Invece mi <ride> <è> una sorpresa. <ride> <ride> Ma Quindi... però, ci sta, dai, <ride> ci sta quindi ecco perché abbiamo invitato Marco anche perché è protagonista comunque di questo campionato insomma per una, una serie di sfortune si ritrova in sesta posizione quindi per tornare alla eh, prima domanda ragazzi cosa vi passa per la testa perché noi quando vi guardiamo vi, siamo in ammirazione nei, nei vostri confronti perché comunque sono le macchine, queste le Formula 1 del 1991 che sono veramente complicate da guidare io le ho provate, io sono scarso di mio, però sono complicate, ma farci un campionato, il setup, viverci attorno eh, per costruire una strategia su ogni singola gara di un campionato, che comunque è molto lungo, ricordiamo che sono otto gare, cosa gli passa per la testa? E soprattutto in questo preciso istante del campionato, Giancarlo? Bella domanda, e anche di difficile risposta, diciamo che Devo dire che non pensavo fosse così difficile perché, comunque, l'auto è tosta. E... Mentre gareggi, ti, viene, ti vengono in mente tante cose: da, dall'entusiasmo da, da, dall allo sconforto, eh, a dire anche: Ma chi cavolo me l'ha fatto fare? <ride> sì, Però... <ride> Perché devo dire che la macchina è difficile e essere concentrati per tanti giri a quelle velocità che comunque non è, non è da tutti. Abbiamo, poi le piste sono state tutte belle, molto tecniche, molto veloci, dove, dove comunque dovevi fare sempre tanta tanta attenzione. E, mi piace molto fin, il percorso fatto. Poi c'è magari la settimana che riesci a provare di più, la settimana che riesci a provare di meno, quindi arrivi alla gara e dici: Vabbè, vediamo come va stasera. chi qualche volta sono stato molto, molto fortunato, qualche volta sono stato molto sfortunato perché magari affronti la curva allo stesso modo del giro precedente e la macchina si è girata, sai? Quindi eh, mi fa piacere. Il campionato molto bello e Monza sarà una tappa molto difficile perché su quei tipi. Di pista che poi bene o male conosciamo tutti, secondo me il gap diminuisce e andranno tutti molto forte. Ma tutti, cioè, da, dal primo all'ultimo, come dicevi tu prima, i punti di vantaggio sono un'ottima cosa, no? È inutile, è inutile, diciamo, non pensarci. Perché è vero, già inizi a fare un po' sai di pronostici. Se, se, se, se magari non arrivo primo, posso arrivare secondo, posso arrivare terzo, posso arrivare quarto. Però abbiamo anche visto che questa macchina è particolare, quindi ti deve girare tutto bene, perché non è detto che io riesca ma, a arrivare a, al termine della gara, no? ma perché magari ti si rompe il motore, perché magari ti giri un po' più di una volta e gli altri ti superano, come abbiamo magari visto in gare scuola, magari ti sbattono fuori dal zero, magari capita un incidente, perché poi la prima variante di Monza è sempre un punto interrogativo. Eh, però è stato bello comunque vada è stato un successo per quello che, che, che, che, che, che posso dire mi ha fatto piacere partecipare poi mi sta andando bene però comunque guidiamo un pochino diciamo siamo lì e ce la giochiamo poi Vabbè. come andrà come Ma, va, va? c'è una cosa che ti devo dire però ti vedo che sei molto prudente su quello eh, che dici No, ma non posso dire ho vinto Si, oh, si, si, si sente la Cidelli? tensione, capito? Eh. No, si sente, mi piace che sei no, molto all contenuto allora, molto... allora, escluso Marco che fortunatamente Purtroppo per lui, ma bene per me e per Cidelli no? che Purtroppo per lui, ma per noi ci è andata bene Che lui ha rotto più di una volta No, Perché è fuori dai giochi quindi per me Monza può fare la pole e può vincere. Cioè, sì, L'importante sì, sì, sì. è che per i miei piani mi riesco a piazzare in una posizione che tengo massimo a bada. Quattro punti gli puoi cedere? E gli posso cedere quattro punti. Perché se, guardiamo, poi... le, se guardiamo le vittorie, eh, tu sei... Eh, poi se certo. guardo le vittorie e le pole, quindi tecnicamente dovresti essere in vantaggio. C'è eh, un, un altro dato però da tenere in considerazione. Dove avete 5 punti di vantaggio Con Vincenzo che è stato comunque A livello di punti eh, sì. Per quanto riguarda il team eh, Come dicevo con Massimo Prima che iniziasse questo, questo video eh, È stato molto profiguo A portare punti appunto alla squadra Che vi porta 162 punti contro 157 rispetto ad un Andrea Di Stasi E eh, Dario Todisco Che hanno portato più o meno gli stessi Punti, hanno avuto delle strategie bellissime A livello ehm, di team Nelle scorse nei scorsi di Gran Premi eh, con un Dario che comunque è a 8 punti da te d'accordo? Certo, che no, potrebbe, potrebbe insidiare anche la seconda posizione di Massimo quindi non è tutto scritto quindi no. sia la parte eh, team che la parte piloti Ovvio che è giusto il tuo discorso che fai. Io volevo so solo sottolineare che c'è comunque la tensione. Ma dire bueno, sicuramente È bello avere quattro punti, però non si sa mai quello che succede. Quindi, in questo ah. senso, qua ci mancherebbe ah. altro. Guarda, non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto arrivare con più punti. Se ah tu beh. pensi che anche io allungare l'ingorrotto, magari non arrivavo prima. Ma rosicchiavo qualche altri 6, 5, 4, quei quanti punti erano. Ma arrivavo con un grande vantaggio a, a, nella gara di Monza. Allora, Poi... io ho una domanda rispetto proprio a quello che. al tuo percorso del campionato che l'avevo riservata per dopo. Però voglio farla adesso perché si collega molto bene. Io ho, io, questa è una mia sensazione personale. Sei partito eh, a 10.000 in questo campionato, hai avuto dei risultati pazzeschi, eh, subito l'uomo da battere, Marco è arrivato un po' dopo se non sbaglio, anche se è stato è subito si è fatto vedere, però Giancarlo De Caro subito abbiamo detto cavolo ma lui è un pro eccetera eccetera, questa posizione eh, di vantaggio in termini di classifica ho la sensazione che ti abbia portato difetto cioè ti, è come se ti avesse un po' spento cioè come se avesse acceso la luce eh, tua strategia e che tu ti sia messo un attimino sotto a quelle che sono le tue capacità e performance e che ti ha portato oggi sia sì, ad essere primo con una certa tranquillità di questi quattro punticini che sai benissimo che non vogliono dire nulla anche se è meglio partire con quattro punti però Giustamente, come dicevi tu, avrei preferito partire con 10-15 punti, ma sarei stato tranquillo, magari me la sarei portata a casa a spa. Non pensi, forse, che questa situazione che Marco, che ha spaccato più volte, che tu hai avuto la possibilità di avere comunque ampio margine ti abbia raffreddato rispetto a quelle che sono le tue vere performance, sensazione personale di Fabrizio, eh? So. Uh, no, allora fabrizio io mi reputo un pilota normale non sono molto veloce perché molte volte faccio anche molti errori ma uh, anche perché comunque l'auto che stiamo utilizzando è un'auto che non perdona cioè è una macchina che veramente non ti perdona al minimo errore e se io analizzo il mio campionato diciamo che la gara di istanbul alcune gare mi sono andate molto bene sono stato abbastanza veloce lo stesso barcellona sono stato abbastanza veloce e si analizzo non parlo di monte carlo perché lì come sai sono partito nelle retrovie magari uh me la sarei potuta giocare con qualche punticino in più a Monte Carlo, anche perché lì non si superava, cioè era, era molto difficile superare, quindi magari partendo in una posizione più avanzata potevo mantenere quella posizione. Però al di là della parentesi Monte Carlo, eh, a Spa credo che Marco ha fatto un decimo più veloce di me, siamo eh. stati gli unici due a scendere sotto il 44. Eh. E lui ha fatto tipo 1.43.8, io ho fatto 1.43.9, mentre anche Massimo ha fatto un ottimo giro che, che ha stampato un 1.44.1. Infatti eh, diciamo che c'è stato un miglioramento da parte mia. Poi, ho sbagliato molto, cosa che lo ammetto, cioè non ho fatto molti errori che mi hanno portato a spagirarmi due o tre volte. Quindi eh, perché poi ti torna a ripetere: le gare sono molto particolari, un po' perché non tutti la pensano come te. Quindi c'è anche chi eh, pensa che sta facendo la gara della vita, c'è anche chi pensa che in quel momento è molto più veloce di te. Superare è molto difficile con questa macchina perché poi se magari affiancandoti anche per perdendo quel, quell'attimo, quel decimo, quel, quel minimo, quel, quel, quel millesimo, tocchi il cordolo, magari ti puoi girare, magari puoi rompere l'auto e termina la gara, quindi ho fatto ultimamente un po' gare molto sulla difensiva. Con Marco è un pilota molto molto veloce, ha anche, si è anche molto dedicato a questo campionato, no? perché se andiamo a scaricarci i giri fatti da Marco, i giri fatti da, da me, i giri fatti magari da Massimo e da tanti altri piloti, ma con questo non vuole essere una scusante, comunque lui si è dedicato molto ed è giusto che eh, diciamo, virtualmente avrebbe dovuto vincere lui il campionato per, per le performance che ha dato in pista, no? Quindi non, su questo non, non ci sono dubbi. Per quello che mi riguarda io sono molto contento del percorso fatto fino adesso. Certo Monza ce la giochiamo, è, è difficile, è una, è una tappa molto difficile perché lo stesso team Tyrrell che dicevi prima di Distasi e, e Todisco sono venuti fuori alla lunga, no? quindi all'inizio hanno pagato un po' e piano piano hanno macinato molti ma molti punti. Con Vincenzo, mio compagno di squadra Donano, ho avuto un ottimo rapporto. Uh, ci siamo scambiati molti setup magari a volte non ci trovavamo abbiamo giocato di squadra a volte mi ha ceduto posizione cioè su questo è stato molto molto collaborativo no? quando abbiamo visto che tra i due io ero più avanti come posizione abbiamo cercato di mantenere quella linea e, e questo non è da tutti no? perché magari avrebbe potuto fregarsene tranquillamente no, su questo beh. mi fa molto molto piacere mi fa molto, molto molto molto piacere no? a parte che la coppia di Stasi e Todisco vivono in simbiosi perché comunque anche loro si conoscono da tempo hanno fatto molti campionati io ho dovuto costruire un rapporto che magari prima non, non esisteva, no? quindi Beh, per mi pare, me è, mi pare è, è stato molto positivo. No, perché a livello di, di punteggi, 73 per Vincenzo e 89 per te. Quindi... Sì, sì, no, ma Vincenzo è un pilota molto molto veloce, gioca bene, e anzi a volte credo che sia anche più veloce di me, però è meno costante di me. Sì, la costanza, l io sempre che... Tra i due io sono un po più costante anche se anche io faccio i miei errori no perché poi è ti torna di vedere fare una gara di 21 giri oh, ah. o quando, quando ne abbiamo fatti 28 eh, è molto molto molto difficile veramente molto difficile su questa categoria eh, è... Macchina velocissima, supera i 300 km/h, poi dopo un po'. Poi, ad esempio, ho notato: non so, magari me lo potranno dire anche Massimo, Marco, lo stesso Pino. Ho notato che quest'auto. Con il carico di benzina soffre tanto, quando è scarica riesci a metterla dove vuoi, fai le curve in una maniera incredibile, quando è carica di benzina soffri un po' e perdi quei due secondi, due secondi e mezzo, che devi un po' recuperare quel gap. Poi mano mano, mano, durante la gara però le gomme si usurano e quindi la macchina inizia a scodare. Quindi è... devi trovare un buon compromesso. È difficile, però fino adesso. Non mi posso lamentare. No, vabbè, un, un percorso ottimo, ci mancherebbe. Allora sì, Massimo, sì, sì. <ride> Massimo, sì. eh, allora cosa ti passa per la testa a te quando guidi queste macchine qua? Soprattutto, come diceva Giancarlo, adesso, in questo momento, è il campionato abbastanza particolare, perché protagonista anche tu, dimmi. Eh, di non fare errori, di non, <ride> di non uscire da solo, di non uscire da solo, di non girarmi da solo, come, come è successo diverse volte, a, a inizio e a metà campionato ed è solo ultimamente nelle ultime due gare dove sono riuscito a, a non girarmi e comunque a contenermi per non girarmi oltre che essere riuscito nel mio piccolo aver trovato a cominciare a capire come, come sistemare la macchina che ne che ha sento fare perché nelle, nella prima parte del campionato eh, è stato difficile, ancora lo è tuttora, come trovare la messa a punto ideale, perché i parametri da sistemare su cui giocare sono, sono moltissimi e non ho quella competenza, diciamo, quella base ingegneristica, tra virgolette, o comunque senza le virgolette, di come settare una macchina sia col pieno o, con, o per la qualifica. Tant'è vero che io soffro molto, soffro molto di più in qualifica che non in gara, che non a metà serbatoio, comunque con la macchina, non col pieno pieno, perché come diceva Giancarlo, quando si parte i primi, primi 5-6 giri sono veramente, c'è da stare molto attenti. Invece con la macchina a metà serbatoio, diciamo, paradossalmente mi trovo meglio che non in qualifica. Un po' anche perché non provo molto la qualifica, personalmente provo più passo gara e cercare di, di fare le, le curve sempre allo stesso modo. Però, come diceva anche Giancarlo, è molto impegnativo ma anche molto, molto soddisfacente, almeno dal mio punto di vista non pensavo di arrivare diciamo, a questi livelli secondo. E la costanza diciamo che sta premiando la costanza di, di risultati anche ovviamente condita da diversi errori, però eh, me, mi sto divertendo molto e mi sono divertito molto comunque vada comunque a vada Monza sicuramente se vediamo anche con tutti gli altri, gli altri piloti il livello si è alzato rispetto alle prime gare come ti dicevo prima come dicevo prima eh, alla prima gara ho preso un giro e pensavo di arrivare nei primi cinque già mi andava bene poi piano piano il distacco si è dimezzato e quando quarto terzo secondo e poi con un po di fortuna domenici domenica giovedì scorso con un po di fortuna non, non pensavo sono stato primo quindi soddisfatto per come è andata fino adesso e Comunque andrà, sarò, sarò ben soddisfatto di, questa, di questo campionato, è molto, molto bello. <ride> Bene, grazie. Quindi la prima cosa che mi passa per la testa è di non fare errori, di non buttare fuori qualcuno, di non arrivare a lungo, come magari mi è successo in un paio di campionati precedenti, dove ero le prime armi. E soprattutto quello: la tensione della prima curva c'è sempre. O comunque dei, dei primi due giri, ecco. Perfetto. Marco, tu? Sì, eh, eh, io cosa ti dico? Ti dico eh, <ride> Di non uscire dal server. Passato... <ride> <ride> me ne sono passato brutto e serato, io. Ah, sì vuole no, lanciare tutto quanto dalla, dalla fine ma, soprattutto, no, ma, le, le, cioè, ma anche le, i momenti in cui succede, cioè, a un giro dalla fine, a due eh, giri dalla capito. fine, sì. cioè, è un qualcosa che deve essere veramente frustrante al massimo. però sì. al di là di quelli che sono i problemi tecnici che possono essere possono succedere, sì. purtroppo i computer, eccetera. Tuttavia, tu, come pilota in questo campionato. A, diciamo a questo eh, stadio qui arrivato in cui sei arrivato eh, del campionato in cui e penso che Pino me lo possa confermare. Il, il gioco è ancora aperto sugli awards per Marco, no? Giusto? Pino? Se non sì, sbaglio, sì, confermo. puoi ancora andare a prenderti Davanti. quella classifica lì. Quindi, non è tutto chiuso per te. No, no, no, una buona Io... rimo. Anche se ci sono meno macchine rispetto ai pro, però puoi e... fare. Quindi, come pilota in pista con questa Formula 1 del 91, adesso, in particolare con la vittoria assicurata del, del premio del Pollman e la possibilità di andare a prenderti comunque gli Awards. Cosa ti passa per la testa? Mi passa che dentro di me vorrei vincere questo award, però devo sperare che Zampini vada a muro, se No, <ride> no ah, devi fare eh. meglio di lui! Ivat, eh, no, chi deve che... andare a muro? Uh, no, perché Gio Zampini che è quello che ah, è award. No, pro, mi ricordo che, che Zampini e Lucci sono divisi Lucci. da un decimo di punti, eh. Ah, un decimo. infatti, sono vicini. No, vabbè, comunque io parto con quest'ottica qua, no? io. Mm. Cerco di preparare al massimo Monza e sperare di fare bene. Sì, sì, sì certo, ma anche Massimo. Perché comunque, eh, sì, che poi c'è Cirelli, c'è De Caro che sono forti e me li troverò sicuramente lì a pochi decimi. E, niente, spero di riuscire a preparare bene, bene, ma proprio bene sta pista. E è che il server... È... Sia mio amico no, che il Penga. server mi sia eh. amico, questa la dobbiamo segnare, Pino <ride> da qualche parte, Vabbè, sì, do, sì, sì. Do, dopo questa design, un po' dei, dei tre, quindi, Pino, vuoi farci un dirci qualche cosina rispetto, a cioè, le, le tue sensazioni rispetto a questo campionato pro comunque, perché eh, scusi, gentleman Gen <ride> tre volte qual è la tua sensazione l'evoluzione come è stato? anche se sappiamo che la classifica non è proprio onesta eh? proprio per le disavventure di Marco però insomma quello che abbiamo visto quello che abbiamo sentito le emozioni di Giancarlo, di Massimo, di Marco eh, le attese, le aspettative eccetera eccetera eh, cosa pensi tu Pino? io eh, prima di tutto penso che ho trovato delle persone splendide eh... In, che fanno parte della nostra comunità e questo non può che inorgoglirci. Eh, All'inizio non sapevo come rapportarmi, bisognava un po' vedere com'era la situazione e pensavo peggio, a essere eh, sincero. Invece ho visto che ci sono persone che sanno stare in pista, sanno correre, ci sono delle persone che devono. Comunque imparare, ma ce, si impegnano comunque per uh, stare al passo o comunque per evolvere. E ti dirò che alla fine io pian piano mi sono sempre appassionato di più. Dunque l'ho seguito con la stessa enfasi con cui eh, ho seguito il campionato pro. Per cui mi trovo eh, e mi appassiona la cosa. Poi è chiaro che poi magari... Eh, tieni conto che ci sono delle persone come in questo caso qui abbiamo sia Massimo, Marco eh, Giancarlo non dimentichiamo anche Dario Andrea Di Stasi eh, Vincenzo Lonano eh, non voglio fare differenziazioni ma sono le persone che più eh, lo stesso Pagnacco che ha comunque migliorato molto perché insomma aveva diciamo un trascorso non, eh, di di Massimo Grido invece si è, anche lui ha saputo imporsi, e trovo che la competizione sia stata molto valida per essere un campionato gentleman. cioè tutte queste persone che ho citato, potevano a loro modo figurare altrettanto bene nel campionato uh, pro. O no, quantomeno nella seconda parte della classifica, sicuramente potevano starci tranquillamente. E sicuramente i prossimi campionati li vedremo a livelli, a livelli più alti dunque il mio responcio la mia esperienza è sicuramente positivo sono veramente contento che l'abbiamo realizzato guarda io condivido pienamente eh. il, il tuo pensiero in, in merito a quelle che sono le capacità a livello di performance sto parlando e tutto il resto ovviamente che per me e come comunità di sim drivers ovviamente noi accogliamo a braccia aperte soprattutto personaggi così che sono veramente fantastici però sulla design, disamina di quello che è il campionato sono totalmente d'accordo con te potrebbero far parte dei pro assolutamente eh, e anch'io eh, affeziono particolarmente questo campionato gentleman ehm, proprio per tutto quello che sta succedendo in pista, le lotte che sono eh, all'ultimo sangue ma eh, con molta correttezza in pista ehm, i risultati che non sono mai uguali nulla, nulla è scritto, è quello che è il bello di questo, di questo campionato anche Marco che torno sempre lì a mettere il coltello alla piaga malgrado le sue vicissitudini comunque riesce a prendersi eh, il... il il premio e può andare agli awards eh, Massimo che torna da lontanissimo proprio lui stesso che dice mi prendevo un giro e va a vincere a Spa con 17 secondi e passa di vantaggio su Giancarlo De Caro e questo che è il bello l'evoluzione del gruppo insieme molto bello eh, ed è molto appassionante vorrei eh... aggiungere che lo hanno fatto e lo stanno facendo con una macchina che non è semplice come certo, certo. precedentemente ha sottolineato Giancarlo la macchina non è assolutamente facile dunque è, è un rafforzativo delle loro performance allora a, mh, abbiamo un po' discusso di tutto, di tutto quello che lo chiede <ride> però ho una domanda per Massimo che gli ho già fatto prima <ride> Allora, <ride> alla luce dei tuoi risultati di SPA e questo te l'ho già chiesto, ma il gran premio di Ungheria ti brucia ancora di più, giusto? Beh, sì. Aspetta, la domanda non è, non è questa, in realtà. No, no perché non c'è nulla da commentare. Cosa vuoi dire il fatto? Il fatto che il cambio corto ce l'hai spiegato, però sì. a questo punto. Perché io, noi abbiamo sentito Giancarlo per quanto riguarda la su il suo posizionamento su Monza, quali sono le sue paure, quali sono le sue certezze, eccetera. Max, quale potrebbe essere una strategia, non per, for non per forza di setup o altre cose, ma una strategia ehm, che potrebbe andarti a far guadagnare questi quattro punti? Ci hai, hai riflettuto? Hai già qualcosa in testa? lo vuoi condividere con te? No, no, non ho è... ancora riflettuto. Stare, stare il più vicino possibile a chi la fa la pol probabilmente Marco e stare il più vicino possibile D'accordo, non hai pensato alleanze e eh... cose ragazzi mentre devi no. dietro <ride> io, io, so... no. io, io sto facendo un bonifico all'Onano. nano <ride> Alla prima <ride> <vita> <ride> No, come, come dicevo, vorrei riuscire a, a fare una, una qualifica migliore di quelle che ho fatto finora, dove per una volta ho sfiorato il terzo posto, non mi ricordo più se era Monte Carlo, ma però c'era la squalifica di... cioè le, le, sì, la penalizzazione a Giancarlo, o c'era stata un'altra occasione dove per un soffio non ero non sarebbe sare stato terzo cioè se è stato terzo e quello mi piacerebbe arrivare nei primi tre in qualifica a monza quello okay. sì primi tre in qualifica. perché arrivare giù sì perché arrivare giù all'imbuto se parti sesto così o quinto non so ma non... ragazzi non sarebbe... a tutti e tre ma la, la prima curva a monza eh. non vi fa paura perché ha... ah. abbiamo affrontato eh, dei eh, circuiti sì. in cui insta... eh, no, um, chiariami eh, praticamente e la prima curva era abbastanza dolce in velocità, bisognava fare attenzione a stare sulla destra del, de, sulla sinistra del cordolo, eh, Alessandro Forte eh, ne ha pagato le conseguenze la prima gara, abbiamo avuto Barcellona che comunque è una curva che si fa con una certa velocità, Istanbul stessa cosa eccetera eccetera, Monza... Monza c'è il frenatone di prima, secondo quello che è, insomma è molto complessa come curva. È tra le più pericolose. Bravo, è C'è anche la S che c'è dopo, anche quella che c'è dopo, il sinistra... Ma meglio, meno, meno, meno, meno. Meno perché c'è una traiettoria e mezza puoi fare lì. Nella prima, eh, ma se qualcuno arriva da dietro, te se te ne tieni uno dietro, quella... bravo, bravo. E te arriva lungo, sei finito. Ah, quello andare. sì, quello sì, quello sì. Perché se troppo la... spalle. Però la partenza da fermo, la foga, eh. è l'ultima gara. Eh. Eh. Bisogna eh. partire perfetti e veloci. Eh. Cercare di prendere qualche metro, se ti va bene per arrivare lì davanti e avere il tempo di girare a destra e scappare. Sì, però perché... Marco, gomme fredde, freni, freni. freni e infatti eh, sì, un rosario bisogna prendere qui. Sì, posto. ma Giancarlo, tu che fai Anticipi la, la frenata, di No, la Allora, diciamo, io prego. Fondamentalmente <ride> prego. Io bravo, io prego. Io prego. No, fondamentalmente prego perché monza è molto famosa per... Diciamo per le gare nei server pubblici, no? dove il 90% delle volte la prima variante è un oh. macello. Quindi, diciamo che bisogna stare attenti. Poi, ovviamente, mi auguro che non fanno l'errore che chi dovesse partire in settima, ottava, nona posizione vuole frenare no, a 100 no. metri. No? vuole no, frenare a 100 no. metri. Quindi, ecco, quindi faremo, mi... un briefing, eh, faremo un briefing come, come al solito. Il punto è a me piace vedere partenze pulite perché è anche quello un, un sinonimo di, di crescita no? è bello vedere partenze pulite certo. perché significa che i piloti accendono il cervello mentre, mentre corri no? ed è bello Monzara è, è molto difficile come pista andare veloce lo facciamo tutti ma è superare il, quel, quel, quel quid in più che è difficile certo. perché poi io Anche beh... la variante a scari, no? La variante bisogna vedere quando piano piano oh. la gomma si inizia a consumare, che lì certo. arriva a una velocità abbastanza elevata, quindi su quel destra-sinistra che ti sposti uh. devi... Lì. devi vedere... Mamma mia, eh, <ride> non... Io, sì. Io voglio rimanere sul tema della partenza, però, ragazzi, perché voglio sì. spingere il vizio ancora più lontano. Però, eh, post... poniamo... Marco fa la poll, d'accordo? Tanto ormai sì. hai vinto il mm. polmen. Marco fa la poll. Conviene stare, cioè, quindi Marco dovrebbe partire sulla destra, giusto? O sulla sinistra? Insomma... Destra, Destra. Sì. Allora, è meglio partire se secondo sulla sinistra o terzo sulla destra per rimanere... O un quarto Beh, per rimanere all'esterno eh, è, no, adesso... è difficile, è difficile farti questi calcoli perché poi mentre sei lì vuoi arrivare più in alto possibile, no? Sì, Quindi sì, non sono d'accordo, che... sì, sì, sono d'accordo. Però non nel... è che dici, magari for... stai lì facendo no, no. Ma nella eh. fortunità. No, diciamo nella, nel risultato fortunato, dici, del... ti, piacerebbe, ti piacerebbe partire certo. più a destra o a sinistra del tracciato? So, sto a destra per stringere, sto largo, meglio per... a destra meglio a destra per me a destra è meglio a destra sì perché comunque chiudi Come... le traiettorie ti Frida. chiudi la Vale, vale. anche se rallenti comunque tu hai l'ingresso a destra poi c'è la carambola del pit ah, ah. la partenza è tosta e guarda io ancora mi devo diciamo applicare su monza però l'altro giorno quando finimmo la gara ho detto mi faccio due giri a monza per adesso non ci ho capito niente cioè, come arrivo alla staccata dei 150 la macchina si si, si scompone quindi per e adesso e vibra tanto quindi ho detto vabbè poi vedrò